Passiamo alle news invece del Search Marketing Connect. Partiamo da Google e poi scendiamo, no? Che cos'è che è cambiato su Google? Primo, Google Maps è diventato un social network. Voi guardate qua queste Google Maps, io ho qua dentro le recensioni, le foto delle persone, le foto delle local guide, un'altra recensione, un, i post delle strutture, eccolo qua, gli articoli, gli articoli, guardate che che è interessante, gli articoli dei siti internet. Andiamo a vedere la mia esperienza, un'altra foto dalle local guide, una foto da una persona normale, un museo e recensioni, ci sono anche i post delle strutture ogni tanto. Eh? Art Go, cioè, che cos'è che vi sto mostrando? Il social di Google Maps basato su cosa? Sul territorio. Questo è interessante. Il social di Google Maps basato sul territorio con recensioni post e soprattutto articoli, articoli da siti esterni, quindi a tutti gli effetti questo diventa un social, e per quanto riguarda diciamo, la, nostra, la, nostra, diciamo, la, la nostra attività, sì possiamo chiamarla così anche, la nostra attività cambia tutto, perché se hai una struttura rigettiva, hai un ristorante, sei un consulente o una consulente, ti occupi di turismo, ti occupi delle mappe, Capire che, oltre alle recensioni, devi incominciare a fare attività di PR con chi ti lascia le recensioni, chi, le local guide che mettono le foto, attività di social con i post per chi lo può fare di Google My Business, attività di PR sui giornali per far parlare di te, qui cambia la consulenza strategica. Quindi, primo punto Google Maps. Secondo punto, free link booking hotel, la possibilità di fare il booking direttamente dal, dagli hotel da, da, da google cioè da google una volta che hai il listing dell'hotel tu oggi puoi fare il booking e per gli hotel è gratuito quindi importante google discover sono arrivate delle penalizzazioni google discover è il feed vediamo se ve lo mostro sì, ora, e poi vi, vi rispondo alle domande guardate dove è allora questo è il mio telefono se io clicco sulla g in alto a sinistra mi si apre facilmente google discover Qui dentro è stata migliorata tutta la parte dedicata alle AT, quindi all'autorevolezza, esperienza, eccetera, eccetera, della SEO. E quindi dovrebbero comparire degli articoli migliori che intanto comunque vengono, eh, gli altri vengono penalizzati. Eh, diciamo così. Quindi, importante questa cosa. Google discover che diventa più eh, forte da questo punto di vista. E infine Google Analytics 4, che se ne parla da ottobre, ma piano piano stanno facendo delle cose. Quindi, Macro mondo Google, Google Maps è diventato un social, gli hotel hanno la possibilità gratuita di fare il, il booking con Google, il discover che ha attivato delle penalizzazioni e un una forte concentrazione sull'autore e l'autorevolezza è Google Analytics 4. Andiamo su un aspetto un po' più tecnico e vi condivido il mio desktop. Ehm, sì, Alessandro, prelevano esattamente, è un social network locale Alessandro, è diventato, quindi su dove sei? Praticamente nella zona in cui sei ti fanno, ti fanno questa cosa. Credo che sia veramente, veramente forte. Ora, andiamo qui, vi mostro, eccolo qua, lo stato della SEO. E, e poi entriamo nel, nel tecnico delle notizie che sono successe e che vi possono comunque interessare. Allora, guardiamo... Un attimo, prendiamo i dati, c'è su connect.gt, lo trovate, con tutto il commento di Aleida Solis in video, che è stata ospitata dal canale search di Google Search Central, con tutte le cose che sono successe, con tutte le cose diciamo, eh, importanti della SEO che hanno trovato grazie ai dati dell'almanac, dell del web almanac che Aleida recensisce, molto importante. Sì, è Alessandro assolutamente, il video che ho fatto con Fabio Guido su YouTube, Google My Business, è molto importante secondo me. Allora, vediamo qualche dato secondo me al volo per, per chi si occupa di SEO. Guardate come il numero di parole per la pagina è salito, il, la maggior, molte pagine hanno avuto il tag title più del 2019 e la lunghezza del tag title è aumentata rispetto al 2019. Poi il 68% ha la description contro il 64%. Guardate quanto le attività SEO, questo a noi serve per capire come stanno eh, aumentando, come sta aumentando tutto. La pagina media aveva 6 link esterni, oggi ne ha 8. Il 30% delle pagine ha il no follow. Dati strutturati, cioè, finalmente sono aumentati di molto rispetto a prima. Infatti il markup delle FAC è cresciuto, del 3000%, il markup auto è cresciuto del 623%, il markup Q&A page del 192. Poi, qui arriviamo ai dati un po' dolenti, solo il 20% delle pagine rispecchia i core web vitals, che sono una parte del page experience, ora ci arriviamo per chi non sa che cos'è, ve lo mostro, e il 73% delle pagine hanno adottato HTTPS. Diciamo che, <ride> ciao Ale, eh, i dati strutturati davvero sono, sono fortissimi da questo punto di vista prima di entrare nel dettaglio alcune cose generiche che vi possono secondo me aiutare per far capire dove stiamo andando e per farvi capire tutta una serie di, diciamo, di altre cose che sono, che sono utili da un punto di vista generico abbiamo il page experience che ora entro in search console e ve lo mostro ma soprattutto è dedicato ai contenuti. Ci sono due tipologie di contenuti che anche nella SEO stanno diventando abbastanza popolari, sono tre in realtà. Uno sono i podcast che con l'audio si stanno facendo tante cose, ma poi abbiamo i video shorts che stanno diventando popolari i video shorts da YouTube, TikTok, Facebook stanno entrando nei risultati di ricerca di Google e stanno entrando in Google Discover e poi le web stories questi ultimi 4 mesi visto che trattiamo di questo mentre la rassegna stampa tratta la settimana eh, ci sarà venerdì alle ore 16.30 qui sempre eh, su Twitch le web stories invece eh, hanno lanciato un sacco di cose l'advertising, finiscono in Google Discover hanno lanciato le, le animazioni sono diventate molto più belle e sono multi embed, cioè in una pagina possono essere embeddate più web stories c'è una cosa che non viene considerata, ora ve lo mostro perché secondo me è un caso di studio, e vi mostro eh, lo schermo così poi entriamo in tutto quello che è, è anche eh, diciamo, il, nostro, il nostro aspetto, eccolo qua, Culturamente.it, web stories, Queste, questa pagina qui, ve lo mostro perché vi faccio capire che cos'è, tutto su Dante per i 700 anni della morte e la web stories per chi ancora non ha idea di sta roba, è una storia come se fosse nei social network, ma ha una pagina, una pagina diciamo, web che viene indicizzata da Google, finisce dentro i risultati di ricerca di Google, finisce in Google Discover, ma soprattutto ci sono poi i link. Guardate Luca Seriani, se io clicco finisco nell'articolo, quindi può essere un'ottima raccolta di contenuti, e dentro questo articolo posso embeddare anche le web stories, perché le web stories si embeddano. Sono molto veloci, offrono un'esperienza diciamo, interessante per tante persone, possono funzionare da raccolta di contenuti e quindi sono effettivamente un contenuto che Google sta spingendo tantissimo. Io eh, ve lo consiglio assolutamente questa, questa cosa, saluto Davcast che deve andare via, eh, poi eh, le taglio sicuramente, le metto su, su YouTube le cose, ma le potete recuperare anche su Twitch che ovviamente eh, rimangono, poi rispondo anche ad Andrea quando stacco con la SEO, perché shorts e web stories stanno diventando molto molto diffusi. Ora, noi siamo stati sorpresi da questo, su fast forward c'è un video dedicato al page experience, voglio solo ricordarvi che il page experience ha 5 parametri e i core web vitals sono uno, si chiamano segnali web essenziali, sono uno dei 5 parametri da rispettare per avere il page experience, questa è la settimana della formazione che ha un 100% di page experience, per fortuna eh, ovviamente qui ci abbiamo eh, lavorato, anzi la velocità, il sito è sui 200 millisecondi, ci ha lavorato tanto anche Andrea Pernici che è un grandissimo esperto di queste tematiche e voi potete vedere questa è una cosa davvero davvero importante per tutti Stefano ciao <ride> per starti dietro oppure scaricare Twitch Stefano se hai Amazon Prime puoi abbonarti gratuitamente al, al, al canale Twitch grazie Stefano ci, ci sentiamo ci leggiamo su connect.gt moderatore della sezione comunicati stampa e proprietario anche di varie strutture rigettive in quel di Liguria che torneremo presto allora quindi queste sono diciamo le cose importanti ma Voglio entrare, sui contenuti. Voglio entrare sui contenuti, fatemi vedere un attimo la mia roadmap per vedere dove sono. Passiamo ai contenuti perché qui ci sono delle indicazioni per i sei importantissime. Allora, praticamente John Mueller dice che oggi eh, riconoscono come eh, diciamo Google riconosce l'autore di un contenuto attraverso l'entità. Cioè lui sa... Costruisce l'entità delle persone e grazie all'entità riconosce l'autore di un contenuto. Infatti io per esempio sono un'entità, ci feci un video tempo fa. E tutto quello che pubblico è riconosciuto che è, eh, è mio. E andiamo a leggere cosa dice in, in, altro, in altre cose. Link to a common or a kind. Or", vabbè, eh, diciamo che è un posto dove l'autore ha tutto e mette tutti i link alle altre cose. Quindi... Per, per noi diventa sempre più importante fare in modo, se gestiamo dei clienti o qualsiasi altra cosa, che ci sia la pagina autore e che questa pagina autore possa, pensate voi, linkare a tutte le altre zone dove l'autore produce contenuti. Questo è importantissimo per incominciare ad essere riconosciuto come entità e poi eh, collegare le cose. Visto che c'è Alessio Pomaro qua. Non so se Alessio sei ancora collegato, però sarebbe bello Ale fare un video o anche una live sulla questione del riconoscimento dell'autore come entità, con tutti i dati strutturati e le robe che possiamo fare. Ale, se sei qua, dillo e cerchiamo di fare questa cosa. Discussione su Connect.gt: importante. Poi Google ha fatto un update in America. Ha detto noi Vogliamo che nel nostro sito, nel nostro, in tutto l'ecosistema di Google, ci siano le recensioni migliori, non le recensioni qualunque. E infatti dice... Per ora è solo in lingua inglese, ma arriverà anche in Italia, quindi attenzione a, a questa cosa. Dice, guardate, sappiamo dunque che le persone apprezzano le recensioni di prodotti che offrono un approfondimento invece che contenuti superficiali, che si limitano a riassumere una serie di prodotti. Quindi fa una serie di domande che io vi consiglio di leggere tutte, ve ne leggo alcune. Offrono le, le opinioni di esperti quando è opportuno? mostrano come fisicamente il prodotto viene utilizzato con contenuti unici che siano diversi da quelli forniti dal produttore qui se andate a leggere tutte le domande che vengono effettuate vi troverete senza proprio eh, alcun dubbio il fatto che Google vuole mostrare eh, ah, tutta una serie di, eh, diciamo di, di, di robe eh, vuole mostrare su Google tutte le cose migliori che ci sono su internet quindi se voi vi occupate di recensioni che sia semplicemente o vi fate recensire o sfruttate chi vi recensisce. Beh, qui comincia a diventare troppo, troppo importante il fatto che dovete, senza alcun dubbio, puntare sulla qualità e fare in modo che queste recensioni siano molto, molto approfondite, altrimenti non escono. Quindi, importante questa cosa qui. Inoltre, sono uscite le nuove risorse per i video in questi ultimi quattro mesi. Eh, Google sta tirando fuori delle linee guida veramente belle, quindi vi consiglio di guardarle. Sono aumentati tantissimi timestamp in questi ultimi quattro mesi per i video di YouTube all'interno dei risultati di ricerca di Google, alcuni li genera addirittura in automatico, altri si usufruisce dell'indice dei video che i creator mettono, quindi secondo me è, è un'altra delle cose eh, da fare. E poi è uscita questa cosa qui, non solo con i video ma hanno fornito informazioni anche per le immagini. Con i, i classici consigli che noi abbiamo... Ma su Connect.gt, come sapete, ci sono grandissimi esperti. Abbiamo per esempio anche altri come Martino Mosna che incomincia a mettere un'altra serie di, eh, di suggerimenti. Poi eh, c'è anche Luca Bove che dice la sua, eccetera, eccetera. Però credo che sia importante leggersi, fare un ripasso delle, delle immagini. Vi leggo le ultime eh, due cose che secondo me sono importanti da sapere, perché altrimenti ce le dimentichiamo. Il passaggio ranking e i subtopic. Il passaggio ranking in lingua inglese eh, vediamo se era qui. No, vabbè. è stato comunque attivato in lingua inglese da poco, quindi assolutamente è qualcosa di importante da sapere, mentre i subtopic sono attivi da metà novembre. E quindi queste due cose per la SEO sono sicuramente importanti, per chi si occupa di SEO da, eccolo qua mi è saltato, sono importanti da, secondo me da, da sapere, diciamo così, da, da studiare, da andare a fare tutte le cose che noi dobbiamo sicuramente fare.